Beh, fra lo sgomento e lo stupore, non so che pensare. Mi verrebbe da piangere per il nostro paese. Quello che vedo nella tele, quante manifestazioni, quante incomprensioni, quanta violenza che si potrebbe evitare se ci fosse un vero governo. Tutti evitano il peggio in Italia, ma nessuno fa del meglio evitarlo, e allora si fanno dei risanamenti, che si devono fare molti tagli, si fa ogni tanto un mazzitaglio che non sarà l'ultimo né il più grande, Vabbè, poi ti tagliano servizi invece che tasse, poi ti tagliano le tasse per non diminuire i servizi che non ci sono già, è la stessa storia dagli anni ottanta, soltanto che ogni volta attori diversi, protagonisti diversi, non so… mi rimangono 14 minuti di, di trasmissione, magari li voglio sfruttare, eh, però ho paura che poi non mi carichi il programma speaker, vediamo, è che mi dovrei scrivere un copione, ma non voglio leggere quello che scrivo, quindi penso a cappella, diciamo così, come... Dei fini di certa destra non si è più sentito parlare. Che fine hanno fatto? Boh, io già da tempo che mi domandavo, eh, Longo e il Partito Socialdemocratico Italiano, che fine hanno fatto? Boh, si saranno riciclati? Non so. Riciclato sicuro, riciclato garantito? Ecco il motto della politica italiana, e poi eh, fanno crisi di emergenza e salva deficit, infatti più misure di emergenza fanno più aumenta il deficit, lo salvano, perché gli italiani non si ribellano mai? Avranno tanti parenti che sono politici, non so, che ne guadagniamo? di come vanno le cose, niente, un bel niente, appunto fosse bello, vabbè, vabbè, ma come arriveranno a stirare le cose? Eh, ci sono molti programmi televisivi, tipo, eh, non so, Servizio Pubblico, Anno Zero, eh, Io seguo Ballarò, che fanno capire la gente, dicono le cose che non vanno reporter, e poi voi sapete che sono riusciti a fare qualcosa di serio o è solo uno sparlottamento per distrarre la gente? Perché caccia poi alla fine gli F-35? Li comprano, li costruiscono e il traforo eh, della TAV lo stanno facendo, e non cambia nulla, comunque i soldi li hanno vestiti e anche se non facessero queste cose, li devono pagare. Quindi eh, sono belli i programmi tipo Bannerò, ma ci prendono tutti per il culo, perché poi alla fine servono solo per sfogare la gente, per fargli passare tempo a consumare luce. Non servono un cazzo questi programmi. Veramente voi crediate, credete che con le trasmissioni televisive e giornalistiche... Eh, i cittadini prendono coscienza, i politici si vergognano e cambiano di strategia, ma quando mai è successo? Se fanno fare dei referendum che non li rispettano? Figurati se il parlare nella tele da parte degli stessi politici può far cambiare la loro condotta, quando fanno delle riunioni magari sotto sotto sono tutti d'accordo, pure l'opposizione. Sono delle fregature questi programmi, ci fanno incazzare e sperare per niente, poi la speranza è l'ultima a morire, sì, prima moriamo noi, poi muore la speranza, anche perché la speranza, perché è l'ultima a morire oppure non muore mai, perché è un'idea, un sentimento, non una persona di carne e ossa, voi a fine mese se non ci arrivate, dopo qualche tempo o andate dallo struzzino o, o morite di fame, l'idea invece la speranza, non muore, continua, generazione dopo generazione. Poi è nata una modificazione del tessuto socio-economico italiano ed europeo, molti di voi avranno apprezzato i quadri di Van Gogh, molti dei soggetti umani raffigurati erano non a caso i mangiatori di patate e di tuberi, allora vi sarete mai domandati perché cazzo Van Gogh pittura giusto e ritrae dei mangiatori vecchi e indigenti di patate? non aveva nulla da fare di meglio, perché non detrarre dei principi o dei borghesi ricchi? Ve lo dico io, ve lo dico, perché? Ristrutturazione sociale, un po' per la carestia, un po' perché in quegli anni Olanda aveva capito che si doveva industrializzare per diventare impero coloniale, ha iniziato a industrializzarsi così tanto e salvaggiamente perché è noto il boom industriale inglese. Maugam ha scritto eh, Josephine Lambach i, i disagi della de mutazione dal campo alla città, lo sfruttamento rurale, lo sfruttamento della mano d'opera, però nessuno sa che questo è successo pure in Olanda, la tragedia dell'industrializzazione che ha marginato milioni di persone. Allora il sistema produttivo li margina, li esclude e l'unica forma eh, di, che potevano avere di sussistenza gli sbandati del campo che vivevano suburbanamente, disoccupati e senza alloggi, eh, tutto, era di usare il loro sussidio miserabile per sopravvivere mensilmente e l'unico piatto a loro disposizione erano i tuberi e le patate, per cui lo mangiavano solo, solamente patate mettendogli un po' di olio o di formaggio sopra, magari sapete che olio no? quello che, con cui accendevano le lampade o magari gli mettevano dello strutto o del lardo, ecco, così mangiavano le patate, quindi preparatevi in Italia perché stanno ristrutturando eh, i, quelli della finanza, le banche e gli industriali più ricchi, stanno ristrutturando il paese perché vogliono che gli italiani siano matematici, ingegneri, eh, tutte persone che possono eh, essere utili al sistema industriale per sopravvivere il paese però tutti gli altri li marginano, quindi non avranno mai un miglioramento della vita, anzi al contrario, vivranno sempre peggio, vivranno come i mangiatori di patate che ha ritratto Van Gogh, ecco il destino che avete se siete disoccupati adesso ai 20 anni, che non lavorerete mai, perché non potendo mai lavorare non avrete mai esperienza di lavoro, quindi non sarete mai eh, competenti e anche se studiate fino ai 30 anni non vi servirà a un cazzo. Comunque, fatelo lo stesso perché è sempre meglio di niente e vi è un diritto per voi studiare perché almeno i soldi che non vi danno in sussidio voi li fate spendere allo Stato come studenti. Però è nata una riorganizzazione della società europea ed italiana e vogliono marginare le persone non produttive invece di finanziarle, come hanno fatto in Olanda con la rivoluzione industriale che ha generato i mangiatori di patate gente che sopravviveva al margine della società mangiando le cose più economiche, le patate non mangiavano caviale e capito? quindi questa crisi forse in parte è strumentale alle esigenze di riadattamento socio-economico del sistema produttivo e capitalistico occidentale per essere competitivo con la Cina, dove di mangiatori di patate non c'è lo stesso numero che c'era in Olanda o che ci sarà in Italia. Ma lì i poveri sono eh, di 2 miliardi di persone, un miliardo, ci sono un miliardo di mangiatori di tuberi cinesi che stanno sotto il limite dell'indigenza e quindi sono sfruttabili come mano d'opera basica. E poi c'è mezzo miliardo di persone che sono ragionevolmente povere e mezzo miliardo di persone che sono i nuovi miliardari cinesi. Perché sono i nuovi miliardari cinesi? Perché hanno concentrato la ricchezza monopolisticamente creando un miliardo di mangiatori di tuberi e mezzo miliardo di poveri, proporzioni più giganti di quelle che ci saranno in Italia comunque, a partire da tutte queste rivoluzioni produttive e che si restringe l'assunzione di impiegati, non saranno più milioni di, di operai nelle fabbriche, ma saranno decine di migliaia, tutti gli altri a casa, allora diventeranno vecchi, eh, moriranno e quindi se i loro nipoti e figli si, saprà, si sapranno adattare con gli studi, magari guadagneranno denaro, chi non si adatta agli studi, c'è una teoria di un economista nordamericano 20-80, 20 occupati, 80 disoccupati, sarà questa la proporzione mondiale, quindi 80 persone che vivranno di sussidi e in indigenza, e 20 persone che ci avranno un impiego perché avranno potuto scegliere una carriera giusta e il settore produttivo gli potrà dare un lavoro, ormai scordatevi il lavoro pubblico, non ci sarà nel mondo in un futuro. E questo è il mondo felice che ci aspetta, magari ci regaleranno prodotti elettronici per farci stare contenti e tenerci sempre in Internet a guardare questi programmi del cazzo, nei quali si... Dice che si vuole dare coscienza dei problemi alla gente, ma gli si dà diversione giornalistica perché sono dei programmi che non risolvono mai niente. Quindi per quante letterine si scrivano ai politici di critica o di denuncia, non cambia nulla, il sistema dovrebbe cambiare, ma il sistema margina quelli che sono sempre meno produttivi e quindi il sistema ti cambierà a te, perché ricordati, non riuscirai mai a convertire il diavolo, il diavolo ti pervertirà prima a te. Ora che ho trovato argomento, mi mancano 4 minuti, mi devo eh, strizzare un po' il cervello, non so che altro parlare perché ho parlato di una cosa molto importante, ma ecco, io continuo a vedere Ballarò, ma sono cosciente che non serve a niente, voi lo guardate? Voi pensate che dopo che i politici si sputtanano e non si lasciano parlare? Eh, voi andate votando sapendo chi votare se tutti parlano allo stesso modo, se tutti dicono le bugie di sempre se Travaglio critica per uguale PD, PDL, destra, sinistra del passato e del futuro per chi votare? Chi riuscirà a cambiare il paese? Bismarck diceva la vera politica non si fa né con eh, l'inchiostro e la carta né con non so che altro, ma si fa col fuoco, col sangue con e con l'acciaio, e c'ha ragione. Come puoi cambiare un sistema che è corrotto nella sua totalità? Adesso rompono il cazzo con questa legge elettorale, che vanno avanti da un anno da quando c'è cioè l'ETA, no? più o meno, eh, o qualche mese, non so. Adesso ho perso il conto. Eh, Vedi i politici a votare una nuova legge? No allora dicono andiamo prima alle elezioni, ma arriveranno nuovi politici con una, con una vecchia legge, io non vedo che ci siano dei nuovi politici, a parte il Movimento 5 Stelle che è minoritario, Berlusconi si candida di nuovo, Celletta o eh, Franceschini o chi, invece che, eh, non so, vecchi nomi, nuovi nomi che, che sono vecchi. Eh, si ripresenterà Mart Martina Zoli, c'è Fassina invece che Fassino. Guarda che differenza, ma Fassina sta in politica dallo stesso tempo che Fassino, quindi sono soltanto nomi diversi ma con la stessa storia. Io sono molto confuso. Adesso non so per chi votare. Eh, l'estrema sinistra non vale un cazzo, l'estrema destra è meglio non votarla. Eh, centrodestra e centrosinistra sono uguali. Il Movimento 5 Stelle ed è cresciuto sono senza speranza però sono vivo, questo mi consola, mi conforta. Fossi con la speranza ma morto? Non so. Allora che pensare? Voi mi date una mano? Mi mandate dei suggerimenti? Mi rispondete a tutte le mie domande che ho fatto in questo programma radio? Bene. Eh, vi saluto, il tempo già è scaduto, mi raccomando, tanti saluti a tutti e vedete il mio canale di YouTube Sant'Enchan. Mi manca un minuto, ma taglio prima, forse magari il tempo non sarà sufficiente per caricare tutto il programma. Ciao, saluti a Elo Viola, a Laura Pezzino, a Mimo Corcione e a Marco Travaglio, mi raccomando, rispondimi eh, se ti serve un collaboratore. Ciao!